Thank okay. you. Insieme a Adesso passerei la parola alla più presente Angela Prota, cantante, che mi presenterà, parlerà di questo video che andremo a vedere. Il di queste in giusto, il semo queste in auge. di senza che è stigno, è, non, so, ah, non questa qua. No, perché per me è più significativo. Sono tre brani composti da grande compositore Roberto Prandin, che è un compositore di musica contemporanea. E lui ha scelto personalmente i tre testi di Bruno Mancini, che sono molto raffinati e, e intensi. Però la tematica è la morte. Allora, mi è venuta l'idea di drammatizzare maggiormente questa tematica girando questi video in chiesa, a cospetto di Dio. Quindi ho scelto il più significativo perché lui si rivolge con rabbia verso Dio perché non capisce il senso della morte. Alle suore di prestarmi la chiesa per fare questo effetto, e, e, e ogni brano lo, lo, lo canto da punti diversi della chiesa. I'm gone. You're Grazie all'ultimo secolo e l'ultimo secondo, agli astri della coglione è il primo bacio che ti fa rossire per essere dannati, è il primo pugno che ti fa avvinire se non che si se in di Ignazia dimentica le scarpe più lotte se basta le storie raccontate da tua madre non posso le tasche bucate e lui le storie raccontate da tuo padre quali le musiche di notte Mai persi. Le storie raccontate dalla madre, potessi, le morbide cravatte, Le storie raccontate dal tuo figlio, che credi, Il Ignazia dimentica, il giorno che dicesti che io ti parlerò di cani e di animali, e basta, dimentica, il giorno che pensasti io ero una bestia rara, quando finisci l'amore, a lui dimentica il giorno che chiedesti, prendimi pari i desideri e sbagli. sognasti finiamo coriandoli questi brandelli di giorni perché? quando ti chiameranno Ignazio dimentica che cerchi ancora Ignazio dimentica che cerchi ancora dimentica che certi dimentica che Ignazio è giù nell'arena, Ignazio è giù per la sfida, Ignazio è giù col toro, Ignazio è giù, Ignazio è dove l'ultimo secondo viene la più, dove l'ultimo secondo c, dove l'ultimo secondo bang. È lungo come un secolo. Soltanto un secolo. Un secolo sul battito.